Linda da Milano, vai Linda. Linda, qua c'ho scritto ciao a tutti, sotto. Ciao buonasera. Ho, ciao, ciao. Ciao, ho scritto, vedo scritto sotto Fruttariana. Fruttariana, Va beh, la cosa mi emoziona, amica mia. Una donna fruttariana. <ride> beh, stupendo. Allora, cosa mangi? Ma sei anche tu melariana come quello dell'altro giorno, oppure no? Sì, io sono melariana, ma una, una decina di giorni all'anno. Mm. Quando facciamo il raduno melariano, cioè, re, per il resto dei giorni come che fai? Vero? Melariani, i raduni eh, melariani. Cosa dire, me? Che cazzo ne so, guarda cioè. è che stiamo insieme dieci giorni e mangiamo solo mele. E Invece, per il resto dell'anno, che fai? Mangio, eh, oh. allora, eh, la mela la mattina, frutta poi? dolce a pranzo sì. e frutta ortaggio e frutta grassa la sera. Che vuol dire frutta, frutta ortaggio? Non eh, frutta grassa frutta, quali sono, le pesche, ad esempio, sono no, le pesche, No, no, no, frutta grassa si intende olive, si intende avocado, si intende appunto questi frutti qua, insomma. E invece quella l'altra? Che è l'albicocchia? Eh, no, quella non... è frutta dolce eh. e poi invece eh, la frutta appunto ortaggio sono i pomodori, cetrioli, zucchini che normalmente consideriamo verdure ma in realtà vabbè, si tratta allora, di frutti. Allora non siete fruttariani, siete vegetariani, cioè sei vegetariana o no? Eh no ma botanicamente è un frutto lo zucchino, parliamo mm -hmm. appunto... Per, amica mia Linda ma perché ti fai tutte queste pippe mentali? Io te lo voglio dire molto semplicemente, ti fai delle pippe mentali pazzesche, è tutta una pippa mentale, la frutta così, la frutta colà eccetera, perché vabbè, la carne... No ma è per un discorso di salute. Un discorso Solo un discorso di, di, salute. di salute, la carne sì. tu la odi? Io sono dieci anni che non mangio carne. Ho e deciso perché? di non mangiare i miei amici animali. I tuoi amici animali? I tuoi amici animali. Non li mangi, gli amici animali. Che te... Come no. mai non mangi? Perché non li, vuoi, non li vuoi vedere morti? Non vuoi vedere la sofferenza? Perché pensi che quelli che invece li mangiano sono eh, come dire, dei complici di un assassino? Dimmi un po'. No, no, no. In realtà, diciamo, la, diciamo, la, la ragione etica poi mi si è anche sviluppata in un secondo momento. Beh. Più che altro io parlo di eh, Salute. quindi sappiamo l'ha detto anche l'OMS Organizzazione Mondiale della Sanità sì. che la, la carne è cancerogena. Vabbè quindi, adesso non è vero. Eh, eh, viviamo ragazzi. appunto in un mondo malato e cerchiamo soluzioni per vivere meglio. Senti Linda ma tu potresti stare con un, con un onnivoro cioè con quello che mangia la carne cioè potresti convivere avere un fidanzato un amante eccetera oppure gli scegli sì. anche in base a questo? No sì certo però poi lo devo convertire. Ah, poi lo devi convertire. convertire. convertire. Cioè, eh. a, a quel punto o lo, o lo converti <ride> oppure, oppure lo devi lasciare. Non mi è mai capitato, ma penso di sì. Cioè, in che eh, senso? Sei stata che... sempre con i tuoi simili, diciamo, fruttariani, melariani, eccetera? Sì, no. O eh, sei lesbica, ve -vegani, no? Vegani, vegani, vegani. Non sei lesbica? No, no, no, per il momento no. Bisex? Bisanzi. Come per il momento, signora mia, cosa vuol dire per il momento? Beh, perché potrebbero piacerle anche Beh, le donne, se... che ne so. Eh, io fa, ho l'idea che per cambiare idea per me il cambiamento è una grande libertà. No, ma io ho l'idea che le fruttariane, le melariane siano un po' anche lesbiche, non so perché, cioè mi è venuta questa fissazione, non so. C'è cioè, chi è fruttariano, o melariano, alla fine, eh? no? Ma è vero che avete la figa alcalina, come si dice? La vagina alcalina? Dottore, per cortesia, dottore... 100% non garantisco, al 100% non garantisco, però eh, diciamo che eh, come tutti appunto eh, i liquidi che eh, sì. vengono decreti le ghiandole sono meno acidi perché non abbiamo il pH acido tutto lì. Cioè, insomma. Dunque sicuramente come ci ha detto l'altro giorno il suo collega fruttariano iraniano eh, la, la sua <ride> vagina emette meno odori <ride> o no? Questo tutto si le può le vedere perché infatti anche. Aspetta, eh? Le mutande non puzzano come prima No, e questo è questa interessante Fermi tutti, blocchiamo <ride> tutto, caro Parenzo Dottore, eh... la prego, dottore vengo. dottore Ma, no, ma in trasferta, ventella. che si porta la... Il maggiordomo dietro, scusa cioè... Dottore, quando c'è trasmissione Paola, miserabili poltana, Ma si è, sì, è, <ride> no, è... Io sono filippino, dottore Valenzo, che sente parlare di ah, Vagine, carino, di polchelia che vengono messe Nella vagina, eh, sì, di è molto, dottore, è eh, deve imparare allora, un po' di Linda, cose che sta in Italia Cioè le mutande, non ho capito, le mutande, spiegami un po', le mutande di una fruttariana barra melariana Sì, eh, possono anche, anche tenerle più giorni perché appunto beh, non, beh, puttano, beh. non ci sono perdite come magari puzzolenti, maleodoranti, come chi mangia cose acidificanti Cioè tu per quanti giorni tieni le mutandine? Ma, eh, puoi tenerle anche per una settimana diciamo da fruttariano eh, no, una settimana no, no ma perché poi a me piace anche cambiare i colori per cui Vabbè, comunque le potresti tenere le cambio per un fatto estetico ecco. dal punto di vista igienico le potresti tenere anche tre giorni quattro giorni Sì, sì, sì, sì, ecco, sì un po' come me Parenzo io, io che non sono fruttariano le tengo lo stesso tre quattro giorni Adesso, esempio, Eh, bisogna vedere però se No, le si mie sono no, sporche, le, diciamo, mie sono, le, mie, eh, le mie tendono eh, poi... Eh, le, le, eh, tu, eh. le tue invece sono linde come te, no? Sono esatto, linde. So. Mi chiamo così. Sì. Senti, ma eh, la cacca come la fai? Cioè, I fruttariani barra melariani, ripeto, stiamo parlando mm, con esponenti mm, importanti mm, del mondo politico italiano. Mm, cioè mm, l'inda fruttariana melariana di Milano ci sta dicendo che <ride> può tenere le mutande perché è più pulita, più non c'ha gli odori brutti, <ride> cattivi, l'alito pesante. vedo eh. che comunque cioè, ti stai documentando bene. No, ma non me lo stai dicendo tu, io non ci credo assolutamente a queste puttanate, cioè sto... Eh, eh, cercando di spiegare alle persone che ci ascoltano ah, qual è la tua posizione. Io non ci credo a queste cose, oh, sono puttanate inaudite. inaudite. Cioè, una persona, io penso di avere lo stesso alito tuo, poi può darsi pure che abbia dei difetti miei, come dire, congeniti, oppure ho l'alito ah. per altri motivi. Ma non è che penso che i fruttariani emerali abbiano un alito, un alito migliore. A proposito, ti ripeto, qual è: non lo so. Linda eh, la senso cacca, senso come possiamo... la fai. Allora, dipende, dipende da quello che si ingerisce, ovviamente. Cioè, di solito a palline, eh? eh, come diceva no, tua... no, no, no, no, no, no no. Eh? no, no, però che diciamo che eh, rispetto all'alimentazione precedente è meno maleodorante, questo sì. Oppure ti dirò questa specifica, sì, che sì. eh, l'odore cattivo dura meno. L'odore cattivo dura meno. Cioè, ecco. non persiste come magari in quella di mio fratello, che è eh. un ariano. Che cos'è tuo fratello? Un ariano. Onnariano? Che vuol dire onnariano? Che mangia, mangia tutto. Ah, onnariano. Perché capito? onnivoro non esiste, perché in natura non esiste l'animale onnivoro. Ma, senti... Ogni animale ha il suo cibo specie specifico. Senti, le fruttariane e eh, hanno più potenza sessuale o meno? Potenza? Cioè, potenza nel senso quello riguarda gli uomini ovviamente. Eh... Ma una donna si scopa meglio da fruttariani, insomma diciamo la verità, o no? Oh. Ma diciamo che viene meno... Molta aggressività, per cui c'è più gioco, c'è più ricerca di questo tipo di piacere. Ecco, sì, scopate meno, diciamo la verità: c'è meno forza fisica, meno aggressività, meno potenza. Questo è il punto, o no? Cioè meno diciamo sì, insistenza da quel punto di vista lì. C'è più le siete chiarezza. in pace siete in pace con voi. Cioè, cercate sì. meno questo aspetto, come dire, bestiale del sesso, no? Lo cercate meno, che tristezza, ragazzi. Sono evoluti da questo punto di beh, vista. Ben evoluti, ma sì. dipende dai <ride> punti di vista. Cioè, allora Linda, insomma, sostanzialmente abbiamo capito che se scopa poco in quel mondo <ride> là, di fruttariani, barra melariani Prova a venire a un raduno mel melariano, poi ne riparliamo. Per carità, ma assolutamente. Bravo. Senti ma lo sperma maschile che, che succede per una, che rapporto ha una, una melariana fruttariana con lo sperma maschile qual è il rapporto? Eh, vabbè come sempre abbiamo già detto si tratta di eh, diciamo di eh, esecrezioni che sono meno acide rispetto a quello, a quello normale. No, ma è un rapporto positivo ecco. cioè un, o, oppure è una roba che non si può tollerare una roba che ma eh, a che cosa ti riferisci? Uno Beh, ai contenuti no? ai contenuti o oh no va sicuramente mm. è meno diciamo meno denso e meno meno puzzolente dici sì. meno denso e sì, sì. meno puzzolente beh grandi indicazioni da Linda da Milano possiamo anche andare <ride> oltre grazie grazie, grazie grazie grazie ciao ciao, ciao, ciao, ciao. ciao.